Prego. Sì, rubo solo due minuti perché comunque è un problema annoso di cui abbiamo discusso varie volte in Commissione, in maggioranza e anche con il Presidente Stefano. Eh, sicuramente in questo, questa mozione la ZDL viene rappresentata come la panacea, la soluzione di tutti i mali eh, che affriggono il commercio, così non è naturalmente, questo motiva la posizione del no. Di, eh, praticamente eh, dei miei colleghi eh, il mio voto invece sarà di astensione perché sicuramente ehm, la, eh, il sostegno alle imprese non deve mancare e non deve mancare non spero tramite l'apertura della ZDL che è un palliativo anche se sarebbe un segnale di sostegno alle imprese ma con ben altri segni di sostegno che questa maggioranza sta discutendo e che saranno oggetto appunto di un'interlocuzione di maggioranza con le commissioni competenti e poi con le associazioni di categoria fin dalla prossima settimana quindi io mi asterrò al votare questa mozione perché eh, in altro modo si risolvono i problemi del commercio e non con la ZTL. Grazie Presidente.